Non so voi, anzi lo so bene. Mario che volato Grazie. Perché Mario è averne. Perché Mario ci dice le cose come stanno senza guardare nessun interesse quant'altro. Noi siamo sicuri quando sentiamo parlare Mario perché abbiamo le indicazioni su quello che occorre fare. E loro lo seguiamo volentieri sempre. Grazie. Allora, cerchiamo una sorpresa. Sorpresa eh, sorpresa fino a un certo punto perché è un contributo di una persona che noi conosciamo, che ha già eh, diciamo presenziato qua i nostri incontri nelle ultime forse 4-5 giornate aperte. Ci C'era fatto conoscere il nostro Roberto, no? quando scrivevate il libro, forse uno dei primi noto insieme a Isario e a Cogo, no? giusto, 2010, e da quel momento è diventato il nostro compagno di viaggio. È una persona che anche molte altre scuole conoscono, ha tenuto nel dicembre del 2013, insieme con dei suoi collaboratori, un corso per DS per DSGA, proprio sulla trasparenza. Alcuni dicevano, ma non dice tante cose vere, chi lo sa? No, responsabile della trasparenza ma non è vero che sarà dirigente si diceva E la scuola, beh, la scuola non c'entra con, con eh, il decreto 33 perché la scuola è fuori ce lo dicevano, qualcuno ci ha creduto non mi diranno sempre parli lo diceva Chiappetta con una circolare io pure mi sono preso quasi una diffida da qualcuno perché ho detto che non era vero quello che c'era scritto lì tant'è vero che in questi giorni, anzi in questi mesi è arrivato ovviamente la circolare che dice che siamo tenuti sinceramente lo dicevano anche altri eh, non diceva soltanto Chiappetta comunque in ogni caso eh, cos'è successo? che poi invece eh, era esattamente come diceva il nostro ospite di oggi Ernesto Belisario che ci ha lasciato un video per noi sempre prezioso, perché è un altro delle persone alla Mario Varini. Per ormai, eh, di Porta per l'invito ormai di porte aperte sul web. Buongiorno a tutti, eh, buongiorno a tutti gli amici di porte aperte sul web. Io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 corso dei prossimi mesi, e questa eh, è, una, eh, è una piccola anteprima che vi do, il codice dell'amministrazione digitale subirà delle ulteriori variazioni, mi sembra eh, però scontato che saranno delle variazioni che vanno a semplificare. Eh, quindi che non altereranno eh, il quadro ma chiariranno ulteriormente che la transizione dalla carta al digitale è ormai reversibile e mi verrebbe da dire è ormai completata non sono più infatti in condizione di darvi dei traguardi futuri dal 1 gennaio 2004 il protocollo informatico, dal 1 gennaio 2011 l'alve online, poi abbiamo avuto il SUAP online e poi abbiamo avuto dal 1 gennaio 2013 l'obbligo di comunicazioni telematiche, dal 1 luglio 2013 l'obbligo di comunicazioni telematiche con le imprese e non solo con le amministrazioni, dal 1 gennaio 2014 l'obbligo di servizi online, dal 1 gennaio 2015 l'obbligo di contratti per lavori, servizi e forniture stipulati come documenti informatici sottoscritti con firme elettroniche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 nei nostri uffici, nelle nostre scrivanie della carta dobbiamo sapere che quella carta per il legislatore non esiste non dovrebbe già esistere più e quindi la sfida che dobbiamo avere di cui ai prossimi mesi è quella di far assomigliare le nostre scrivanie e i nostri archivi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 Um, cogliere uno uh, dei temi caldi di, uh, di porte aperte sul web um, e poi ovviamente dovranno entrare in fascicoli interamente informatici e quindi dovranno essere conservate in modalità completamente digitale. Quindi la memoria digitale cosa significa? Nel momento in cui l'amministrazione diventa un'amministrazione digitale, le regole già mi impongono da oggi, più, a più tardi, dal 11 di ottobre 2015, di essere un'amministrazione digitale, devo stare molto attenti Perché di fatto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 DPCM 3 dicembre 2013 sul protocollo e DPCM sempre dello stesso giorno sono Gianelli del 3 dicembre 2013 sulla conservazione documentale e ovviamente per quanto riguarda il documento informatico abbiamo anche il DPCM 13 novembre 2014 in cui si parla delle modalità di formazione e delle caratteristiche di integrità dei documenti informatici, dei documenti amministrativi informatici ma anche delle copie analogiche delle copie informatiche perdone, di documento analogico e dei fascicoli informatici di procedimento questi sono i tre testi che noi dobbiamo tenere presenti per assicurare la dematerializzazione allo stesso tempo assicurare la memoria digitale la seconda parola di cui vorrei parlarvi è invece la parola FOIA, eh, si tratta di un acronimo che viene dall'inglese e si chiama Freedom of Information Act è la legge adottata dagli Stati Uniti sulla trasparenza nel il 4 di luglio del 1966, che prevede che chiunque possa chiedere alle pubbliche amministrazioni di consultare atti, documenti eh, e dati che sono da queste detenuti, che sono in possesso di pubbliche amministrazioni, senza dover spiegare perché.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 ad un progetto promosso da oltre 32 associazioni non governative, il progetto si chiama cioè foia 4 italiit cioè FOIA4Italy, eh, si sta provando a portare anche in Italia una norma di trasparenza di questo tipo.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 senza dover spiegare perché, eccezione fatta per una serie di documenti, segreto di Stato, segreto militare, la riservatezza eh, dei dati personali, ehm, e entrerà all'interno della riforma della pubblica amministrazione. Quindi, di qui a qualche mese, eh, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno assicurare questo diritto di trasparenza. E questa è una piccola grande rivoluzione, eh, è una piccola grande rivoluzione che significa a cambiare la mentalità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 naturalmente depurati dei dati e delle informazioni personali non stiamo dicendo che eh, devono essere pubblicati eh, i dati dei fascicoli sanitari oppure i dati eh, della filina penale eh, delle persone stiamo parlando di dati in alcuni, eh, in alcuni casi aggregati, ad esempio ehm, quello che è il rendimento che hanno i ragazzi in un determinato istituto scolastico potrebbe far comprendere eh, qual è, eh, che quella è la scuola adatta per quello che vuole fare mio figlio, per quelle che sono le sue esigenze, eh, le sue abitudini eh, gli open